ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi o meglio il glitch dei soldi che ho portato in live ieri sera e per fare questo glitch i requisiti sono un centro operativo mobile messo in questa posizione né di più né di meno non lo mettete addosso alla pentirina perché altrimenti dopo non vi farà l'animazione poi dovete avere un garage completamente vuoto o comunque più posti vuoti avete e meglio è per voi nel senso che potreste fare tutte le macchine che volete come vedete il popular 2 io ce l'ho vuoto come vedete Murieta è in eretto, il popular è trasparente quindi sta a significare che è vuoto quindi eh, procediamo per fare il glitch. allora eh, come dicevo dovete avere il centro operativo mobile la mira manuale ragazzi che vi faccio vedere adesso io ho la mira manuale come state vedendo mira manuale e eh, dentro al centro operativo mobile dovete avere una LG retro custom ovviamente il garage in cui andremo a lavorare dovrà essere pieno ragazzi quindi fate bene attenzione a ciò che fate a ciò che vi sto dicendo perché poi non mi dite ah ma non va non fa non me esce non me rompe i coglioni perché glitch esce quindi tranquilli che eh, funziona insomma cercherò di portarlo pure in live però poi vedremo un altro fattore importante ragazzi è questo vi deve fare questa animazione quella che avete appena visto cioè di tirare giù la rampa e eh, di farvi salire se non vi farà questa animazione il glitch non vi riuscirà, quindi fate bene attenzione, curatevi bene che il gioco faccia questa animazione. Anche perché quell'animazione lì sarà quella che andremo a sentire adesso. Allora, andate a parcheggiarvi in questa posizione, tra i due pallini, in maniera tale da eh, fare, mh, diciamo avere la freccettina e il garage pieno. In questo caso io eh, vi mando il video a rallenti diciamo che comunque non si sente un cazzo uguale e dovete pigiare la freccia e quando sentirete che si è abbassato il portellone del centro operativo premete x entrate nel garage non fate nulla ragazzi quando vi farà il caricamento andate nella schermata di party e andate ad unirvi a un vostro amico se siete nel party se invece non siete nel party fate la schermata di un vostro amico online però c'avete l'incognita che giustamente magari quel vostro amico è nella stessa vostra modalità di puntamento e... e va attaccato al cazzo insomma a questo punto vi arriveranno due messaggi il primo lo accettate il secondo lo skippate. in maniera tale da rimanere in sessione come sono rimasto io prendete l'auto da dentro al centro operativo ed uscite e rivedete il procedimento un'altra volta, io adesso questa volta vi farò vedere come andare ad unirsi ad un amico che magari eh, sta facendo un'attività online, un qualunque giocatore che voi conosciate, basta che sta giocando a GTA stesso procedimento, si abbassa il portello, entriamo in garage, andiamo su attività recenti e avviamo GTA online sapete tutti come si fa, quindi non c'è bisogno che vi spiego una volta che vi arriva il messaggio, schippate il primo e accettate il secondo da questo momento ragazzi tutto in velocità e senza messaggi duplicherò 10 auto ragazzi in questo in questo video e, e al finale vi farò vedere il risultato come state vedendo sto andando molto in velocità non vi ho messo le istantanee delle schermate in cui eh, vado ad unirmi però come ho già detto vi potete unire sia tramite attività recenti, sia tramite una taglia, sia tramite un, un amico che ha comprato un'auto o qualunque altra cosa. Oppure, se siete in party con un altro amico e tutti e due state facendo il glitch, uno si mette in mira eh, automatica e l'altro si mette in mira manuale e vi unite tra voi a vicenda. Nel senso che fate il glitch uno si unisce all'altro e siete contenti tutti e due così non rompete il cazzo a nessuno, va aiutate tra voi e, e fate il glitch, fate i soldi, ragazzi. Questi sono bei soldi. In seguito vi porterò il tanto atteso video, ragazzi, per sbloccare il blocco giornaliero. Quindi, ragazzi, tenetevi forte e rimanete sul canale, perché fra poco arriverà anche l'altro video. Eh, che altro dirvi detto questo non so che altro dirvi ragazzi meglio di così sul canale mio non potete trovare adesso ho duplicato 10 auto ragazzi vado in una sessione dopo che avete fatto tutte le duplicazioni voi non dovete preoccuparvi di niente basta che cambiate sessione andate in una sessione solo in video anche in una pubblica va benissimo però io vado in una sola in vidi, e andate a vedere il garage giustamente che avete eh, in, che avete impegnato insomma no? quello lì che avevate libero io in questo caso avevo il popular 2 che era libero e in questo caso andremo nel popular 2 a vedere che cosa è successo ragazzi se si sono duplicate 10 auto o, o se non si sono duplicate insomma andiamo nel popular 2 vi faccio vedere anche col meccanico che adesso il popular 2 è attivo e ci sono le auto ragazzi posso anche entrare dentro vi faccio vedere anche perché sanno qualche marfito dice ma non è vero eccole qui la decima auto è quella dove c'avevo il culo poggiato sopra quindi ragazzi detto questo eh, non mi resta che aggiungere fate questo glitch rimanete su, con, sul canale insomma connessi per il prossimo video del, dello sblocco de, giornaliero e iscrivetevi al canale TNT Records che è il canale che mi fornisce la musica come avete visto inizialmente Music by TNT Records fa anche belle musiche Eminem, tutti i remix di Eminem quindi per chi è appassionato vada sul canale e si iscriva al canale lo trovate tra i miei canali amici detto questo ragazzi un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti